Oggi si è tenuta un'altra seduta di commissione d'inchiesta molto importante, infatti abbiamo udito sia i due garanti per l'infanzia regionale, cioè il precedente garante e l'attuale garante, sia il presidente e il direttore della Fondazione Vittime di Reato dell'Emilia Romagna. Eh, Dall'audizione dei, dei due garanti è emerso soprattutto dalla segnalazione del dottor Fadiga, cioè l'ex garante all'infanzia regionale, è emerso un problema fondamentale, anzi alcune lacune fondamentali. Innanzitutto il dottor Fadiga ha denunciato la estrema frammentazione dei servizi nella nostra regione. Questo ovviamente crea delle lacune, crea dei buchi e crea anche difficoltà sia a fare rete sia ad avere eh, comunicazioni efficienti eh, per quanto riguarda la tutela dei minori e soprattutto da parte del garante anche ad avere risposte dalle istituzioni. Infatti nella legge regionale eh, che norma eh, la figura del garante, non c'è nessun obbligo da parte delle istituzioni della regione a rispondere alle segnalazioni del garante per l'infanzia. Noi a questo metteremo mano eh, proponendo proprio una modifica della legge attuale perché ci sembra giusto che se una figura così importante per la tutela dei nostri bambini ma che ha un ruolo eh, diciamo eh, smorzato dalla legge regionale eh, debba essere assolutamente aiutato e quindi proporremo che la Regione sia obbligata a rispondere alle segnalazioni che il Garante per l'infanzia fa, in modo tale che poi non si possa pensare, ad esempio, non possa venire il dubbio che le segnalazioni fatte vengano in qualche modo ignorate poi dalle istituzioni regionali, sia che siano assessorati, sia che sia la Commissione pari opportunità. L'altra lacuna fondamentale è appunto la frammentazione, cioè se esiste come viene detto spesso un sistema Emilia-Romagna non si capisce perché esiste questa frammentazione, non vorremmo che la definizione di sistema avvenga solamente per elogiare quelli che sono i servizi dell'Emilia-Romagna delle e cercare di sminuire invece quelle che sono le problematiche. Noi assolutamente non abbiamo mai detto che tutti i servizi sociali e tutta la tutela minori va. Eh, così buttata, eh, buttata via in Emilia Romagna c'è chi lavora bene ma assolutamente quello che non va deve emergere sicuramente fare rete ed avere un sistema unico e un coordinamento tra i servizi è molto importante successivamente c'è stata l'audizione della fondazione vittime di reati è venuto eh, Carlo Lucarelli è venuta la direttrice Buccoliero. Eh, qui sì ci sono state date delle risposte in merito all'attività della fondazione in merito anche a quella che è l'attività di giudice onorario del Tribunale dei Minori della dottoressa Bucoliero. Rimane ovviamente sempre il dubbio sull'opportunità di ricoprire questa doppia carica, cioè di direttore della Fondazione Vittime di Reato e allo stesso tempo della, eh, della carica di giudice onorario nel Tribunale dei Minori perché anche non volendo potrebbe creare un conflitto di, di interessi eh, proprio sulla figura della dottoressa Bucoliero. Questa è stata un'edizione molto lunga, molto densa e piena di contenuti, però eh, quello che eh, può essere modificato e migliorato in Emilia Romagna sta prendendo forma. Rimarranno sicuramente dei dubbi di, da chiarire soprattutto sulla metodologia psicoterapeutica utilizzata in Emilia Romagna per quanto riguarda l'assistenza ai minori e anche eh, le interrogazioni che vengono fatte durante i processi ai minori, però nelle prossime settimane avremo altre audizioni eh, anche di eh, giudici, ex giudici del Tribunale dei Minori e quindi capiremo anche nell'ambito giudiziario, seppur non di competenza regionale ma nazionale, Cosa si può migliorare? A tal proposito la nostra eh, parlamentare Stefania Ascari ha già depositato un progetto di legge sulla tutela, sulla riforma della tutela dei minori e quindi speriamo che lavorando sia a livello nazionale attraverso i nostri parlamentari e il governo sia a livello regionale si arrivi finalmente a una riformulazione della tutela dei minori in modo tale che non esistano più casi come quelli di Bibbiano.